Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Noi siamo Rossella e Alberto. Ciao a tutti, e oggi faremo un video dove andremo a spiegare i segni degli angeli, come si manifestano, eh, in che modo possiamo riconoscerli, cosa ci stanno dicendo questi segni. Eh, andremo per gradi, va bene? Eh, diciamo che mh, vorrei um, eh, distinguere due modalità in cui i segni arrivano. Allora, possono arrivare per avvisarci di qualcosa che sta per accadere, magari ci vogliono mettere in guardia per stare attenti per fare attenzione oppure eh, possono arrivare come eh, delle coccole perché ci vogliono eh, dire che la strada che noi stiamo eh, seguendo è quella giusta magari ci vogliono incoraggiare ad andare avanti o magari ci vogliono semplicemente dire che siamo protetti che gli angeli eh, sono con noi e che l'amore divino ci sta guidando allora eh, ehm, vorrei precisare che i segni sono intorno a noi in ogni momento della nostra giornata e se noi abbiamo eh, la capacità intuitiva di, di percepire questo, questi segnali che l'universo ci manda eh, possiamo ricevere risposte in continuazione naturalmente per fare questo dobbiamo essere sintonizzati in una certa eh, frequenza quindi eh, diciamo bisognerebbe avere delle frequenze molto alte bisognerebbe essere diciamo eh, costantemente nella gratitudine nell'amore allora quei segni si manifestano a noi in maniera quasi sincronica e perfetta eh, e anche in continuazione quindi è possibile in una giornata ricevere tantissimi segnali dall'universo però è anche vero che alle volte i segni arrivano anche se noi non siamo in frequenze molto alte proprio per avvisarci per rasserenarci per guidarci eh, proprio perché l'universo l'amore divino gli angeli eh, nel mio caso l'arcangelo michele in quanto io sono ehm, molto connessa io e alberto siamo molto connessi con l'arcangelo michele lavoriamo a stretto contatto con l'arcangelo michele ecco che lui è molto eh, preciso ultimamente ci ha dato anche eh, veramente dei segni anche il nostro incontro è nato eh, da un segno molto potente i segni possono arrivare anche nei sogni eh, per darci eh, guida e assistenza per farci riconoscere eh, delle cose e naturalmente posta a noi eh, riconoscerli e poi eventualmente seguire la guida eh, divina alberto racconta un po come è, com è avvenuto il nostro incontro sì <ride> allora beh parto dagli albori ma vado velocemente certo. al dunque allora diciamo che lo dico sempre, ti ho sempre seguito, no? quindi eh, questa è stata una cosa continua e per me che tendenzialmente non sono molto costante, sono molto ape che va di fiore in fiore, perché sono al, in eterna ricerca, però devo dire che in te ho sempre visto una persona molto pulita, che prega, che ha un modo molto entusiasta di dire le cose e insomma, il fatto che tu abbia pubblicato queste preghiere senza farle pagare, io l'ho sempre apprezzato molto, cioè, ho fatto dei periodi proprio in cui veramente ero in mezzo alla natura, mi facevo le preghiere, poi un po' a fatica tornavo nella vita normale, chiamiamola, e fatto sta che la prima volta ti avevo contattato per fare il coaching, solo che probabilmente ero un mix di pigrizia, che non è neanche pigrizia, è più essere arrivati sulla terra con del karma, diciamo, non esattamente proprio o solo proprio e anche di avevo delle credenze limitanti sicuramente anche su, sui soldi eh, poi però eh, pian pianino diciamo il nostro legame è diventato sempre più forte e ad un certo punto io ti ho sognata è stato un sogno molto bello breve ma veramente intenso te l'ho comunicato tu hai apprezzato inizialmente ehm, la cosa si è spenta, tra virgolette, nel senso che comunque tu stavi facendo la tua vita ed io la mia, andava bene così evidentemente, però poi nell'arco di non troppo tempo eh, questo sogno ha, ha creato sempre più curiosità, sempre più allineamento e pian pianino ci siamo risentiti per poi vederci di persona. Esatto. Quindi eh, naturalmente io penso che... E diciamo che abbiamo seguito la guida del, del sogno, magari a sì. scoppio ritardato, però poi eh, questo sogno si è manifestato nella realtà, quindi era un sogno eh, premonitore. Eh, io fin da ragazzina o, diciamo, o ricevevo dei messaggi attraverso i sogni eh, ricordo che quando frequentavo le superiori eh, mi arrivava in sogno l'interrogazione le domande che i professori mi avrebbero fatto eh, il voto che avrei ricevuto e questo si manifestava nella realtà il giorno dopo eh, mi è anche capitato di avere un sogno premonitore che riguardava un incidente stradale eh, di una persona e questo mi è servito per pregare per quella persona. E infatti, poi quella persona, nonostante abbia avuto questo incidente, non si è fatto niente. Ok, quindi, ehm, diciamo, ho sempre ricevuto questi messaggi. Eh, alle volte mi spaventavano proprio perché erano dei sogni premonitori quello che io ho imparato dalla mia esperienza è che quando arrivano dei sogni un pochino forti è l'invito da parte dell'amore divino degli angeli dell'arcangelo michele quello di pregare per gli altri va bene però normalmente si tratta di sogni eh, che danno dei eh, dei messaggi che danno uno spunto di riflessione che ci aiutano anche a comprendere il perché e dove dobbiamo lavorare anche a livello spirituale, ti faccio un esempio: da poco una cliente eh, era molto bloccata, eh, lavora con me col coaching da mesi. Eh, lei praticamente mi ha detto: Rossella, ho sognato che da bambina ho avuto questi traumi. Eh, vuoi vedere che sono bloccata proprio per questo motivo? Ecco, lei mi ha detto: sento che l'Arcangelo Michele mi ha dato questo spunto. Infatti, abbiamo lavorato tantissimo su questi traumi che lei aveva vissuto da bambina che aveva completamente rimosso e lei non reputava fossero importanti invece erano fondamentali per andare a superare i blocchi che invece sta vivendo adesso in questi momenti quindi eh, anche i sogni sono dei segni anche nei sogni noi riceviamo guida e assistenza mm? eh, no? assolutamente Ora parliamo di quindi di disegni eh, che ci possono avvisare Adesso io faccio un esempio poi magari ne farà eh, alcuni alberto eh, allora a prescindere che comunque si parla sempre di piume si parla sempre di foglioline a forma di cuoricino di coccinelle piuttosto che di cuoricini che vediamo ovunque piuttosto di nuvole che ehm, assumono magari delle forme angeliche questi sono dei segni cioè non dobbiamo sottovalutare questi messaggi degli angeli perché vedere le piume eh, un conto e noi eh, non lo so, mentre facciamo una passeggiata vediamo tante piume per noi non ha nessun significato e nessuno sta dicendo che necessariamente le piume siano dei segni però cosa accade? Che quando noi preghiamo, quando noi ci rivolgiamo agli angeli, eh, può succedere che poi magari la risposta ci giriamo per caso e vediamo per terra una piuma e allora quello è un segno, perché una risposta alle nostre eh, preghiere io ricordo eh, che eh, mentre passeggiavo nella natura eh, avevo una eh, domanda io feci una domanda all'arcangelo michele e dicevo arcangelo michele ma eh, perché io, eh, io ancora non usavo la protezione ancora stavo imparando eh, sul discorso del proteggersi quando si facilita la guarigione Quindi io mi ponevo delle domande e dicevo ma siamo sicuri che questo Energia è un'energia di amore. Io voglio conoscere la verità, e in quel momento, l'arcangelo Michele mi disse: Dipende da come voi, esseri umani, eh, eh, incanalate, canalizzate l'energia, il modo in cui la utilizzate. E nel momento stesso in cui ho ricevuto questa informazione, voi la potete chiamare Pensiero, la potete chiamare intuizione, va bene? Io la ricevo come informazione, però molte persone sono convinte che magari un pensiero è semplicemente un pensiero, invece alle volte un pensiero può essere un messaggio, però la sincronicità è stata questa: che nel momento stesso in cui io ho ricevuto l'informazione, ho visto per terra una foglia di due colori, metà bianca e metà nera. Dipende da come tu usi l'energia, dipende da come tu canalizzi l'energia nel bene e nel male Male, ragazzi, è stata una risposta mh, che mi ha aperto il cuore ok eh, un altro esempio che magari non c'entra niente con le piume però di segnale eh, degli angeli è stato, mh, è stato questo mentre guidavo eh, era un periodo molto difficile per me eh, quindi vedete anche nei periodi difficili gli angeli ci sostengono ci danno guida e assistenza eh, e io pregavo e eh, chiedevo aiuto e sostegno forse mi sa che era il periodo in cui mio padre non stava tanto bene e eh, io ero molto giù comunque perché era un periodo anche difficile della mia vita eh, e io pregavo pregavo pregavo e mentre guidavo pregavo e a un certo punto eh, non lo so dalla rotonda ha eh, girato questo camper e praticamente dietro c'era scritto i tuoi angeli custodi sono con te <ride> è stato bellissimo cioè io ho detto io lì mi sono messa a piangere perché è stata un'emozione e una commozione straordinaria vorrei raccontarvi un altro segno eh, eh, molto particolare molto potente eh, diciamo che mh, quando io eh, prima di intraprendere questo percorso con l'arcangelo michele prima di fare questo lavoro eh, io lavoravo per un'azienda un che operava nel settore del benessere eh, diciamo che però se, in questo periodo particolare della mia vita sentivo molto forte la spinta di lasciare il vecchio per il nuovo ma avevo veramente veramente paura eh, andai ad un convegno con una mia amica eh, e praticamente io mentre parlavo con lei dicevo io non so, non so più cosa devo fare non so se devo seguire questo nuovo lavoro o lasciare il vecchio eh, la mia amica in quel momento noi ci trovavamo in una stanza in un bed and breakfast eravamo appena arrivate eh, e praticamente la mia amica mi disse rossella girati girati girati io mi girai e vidi un quadro che aveva un simbolo della connessione eh, che andava a, cioè era proprio il simbolo che riguardava il tipo di lavoro eh, che sa, che volevo iniziare a fare quindi era proprio un simbolo mh, no, era impossibile che non fosse quello no il percorso da fare anche se era un percorso provvisorio ma era sempre meglio di quello che c'era prima cioè io ho dovuto lasciare il vecchio per il nuovo e poi fare un altro percorso però ero talmente legata al vecchio che non riuscivo a staccarmi se non fosse stato per quel segno io molto probabilmente avrei Avuto una difficoltà enorme e magari non avrei, non avrei proseguito in quel percorso, no? E invece l'amore divino mi voleva dire questa è la tua strada. Tanto è vero che oggi io insegno comunque la guarigione energetica con le nuove frequenze, sempre con la protezione dell'Arcangelo Michele, ma quel particolare passaggio della mia vita è stato determinante per poter fare quello che io oggi eh, faccio. Quindi questi segni veramente sono molto potenti. 20. Poi vi parlerò dei segni che ci mettono in guardia. Alberto, tu che cosa vuoi eh, raccontare? Su questo cosa argomento, di, di, sui generale? segni che magari di, gioiosi che ci portano... Eh, ne abbiamo avuto anche eh, dimostrazione qualche giorno fa, ci sono capitate delle vicende un po' particolari. Certo. Eh, racconta un po'... Sì, sì di beh, di... diciamo che... Insomma, Come hai detto bene tu, l'universo ci parla sempre, ci invita a porre attenzione, ci coccola, dipende sempre un po' da noi, se siamo in equilibrio, se siamo in ascolto, eh, eccetera. E, man mano che uno comprende delle cose, e si allinea sempre di più, diventa veramente un flusso incredibile. Per cui ti vai a stupire che, come l'altro giorno arriva la signora, che magari una parte di te direbbe cosa vuole questa che si avvicina, scusa sto andando via parcheggia pure al posto mio esatto cioè, ci rimani perché di base non è che siano tutti gentili eccetera eh, però veramente succedono delle cose mh, curiose si trovano persone particolari vedi 20.000 farfalle e eh, l'uccellino che viene vicino proprio a te che sembra che ti parli cioè sono tutte cose qui dietro c'è scritto believe in miracles, no e io l'ho detto mille volte durante le letture, non mi stancherò mai di dirlo, l'ha detto anche Gesù Cristo nella sua vita, eh, i miracoli sono all'ordine del giorno, dipende da quanto voi ci credete. Certo. Se li considerate eh, se considerate cose impossibili, sì, sì. se voi vi considerate eh, immeritevoli o quant'altro, è chiaro che sarà più difficile che si manifestino. Esatto. Cioè l'importanza della manifestazione, prima, prima di tutto di essere noi visibili, di essere anche nel dare oltre che nel ricevere. Eh, più uno si mette in gioco nella vita, più cerca di interrogarsi su perché accadono le cose, più toglie anche il giudizio, perché tante volte anche il giudizio impedisce vorrei raccontare un episodio e poi, e poi continui tu per, proprio, proprio a proposito di questo perché vi faccio un esempio bisogna essere predisposti ai segni e ai miracoli come dice Alberto eh, ci sono persone che all'ordine del giorno ricevono i segni e non li seguono ricordo un episodio di un amico, di un, un amico, di un amico eh, che era stato invitato al mio seminario di guarigione se non ricordo male eh, e praticamente questo ragazzo eh, ha detto guarda ci devo pensare eh, il mio amico voleva aiutare il suo amico perché era un periodo molto difficile lui, e gli ha detto guarda che questo seminario di guarigione ti aiuterà ti porterà in un'energia di amore di gratitudine ne hai bisogno perché non vieni eh, e lui disse che praticamente eh, era d'inverno aveva nevicato e, mh, era proprio fuori in giardino non so dove stesse passeggiando e sulla neve trova un pezzo di carta va a aprire questo pezzo. Pezzo di carta c'era il mio nome Rossella. Chiama il suo amico e racconta questo episodio. Ma sai che mi è successo questo, questo e quest'altro, il mio amico gli ha detto: È un segno, devi venire al seminario. Ma com'è possibile, quante probabilità ci sono nella vita di trovare un pezzo di carta con il mio nome Rossella, che è un nome non è così comune, voglio dire, era proprio un segno divino. Lui aveva riconosciuto il fatto che era una cosa molto particolare, ma al seminario non è venuto. Quindi alle volte i segni ci arrivano, ci, da, ci invitano, ci sostengono, ci stanno dicendo che quella è la via giusta, però alle volte noi siamo testardi e crediamo che sono fesserie. Oh, che magari sì, ce noi. lo siamo immaginati ma figurati certo. se eh, se un segno e purtroppo più noi non riconosciamo i segni e più questi segni iniziano magari arrivano ma con meno eh, frequenza e quindi potrebbe, eh, potrebbe darsi che tu in questo momento sei in una fase in cui vorresti ricevere dei segni non è che i segni non arrivano è il fatto che tu magari non credi che quelli possano essere dei segnali eh, chiari e precisi parleremo anche il fatto di saper riconoscere i segni veri, quindi guidati dall'amore divino, e i segni che invece non sono Assolutamente. veri, cosa bisogna fare? Beh, allora eh, il male non è una favola, il male esiste, ok? Quindi non crediamo nella favoletta che siamo tutti buoni, sarebbe molto bello andare tutti d'accordo. Assolutamente, non è così. Ci sono delle scelte anche complesse dietro, però, a meno che noi non siamo o della parte che io chiamo sbagliata ma non voglio essere giudicante eh, dobbiamo utilizzare il discernimento dobbiamo comprendere eh, quali sono le persone, le situazioni corrette per noi mandate dal divino e quelle invece che non sono mandate dal divino quindi anch'io se faccio un piccolo rewind magari della mia vita penso a tante cose che sono accadute che non sono un caso, e mio padre, ben prima che fosse mio padre, ha avuto un, una malattia molto pesante, eh, come spesso accade, i medici lo davano già per spacciato, si è salvato perché mia nonna pregava di brutto, eh, e, e quindi già lì è un piccolo segnale che non può non farti essere grato verso la vita, e anche predisposto in qualche modo alla preghiera dopodiché eh, mi è capitato tante volte di avere a che fare con i bambini, questo mi ha permesso di lavorare sul mio bambino interiore e di comprendere quante ferite c'erano, poi va a capire se erano di questa vita, piuttosto che di altre, piuttosto che ereditate dai miei, che sicuramente avranno avuto le loro tristezze, eccetera. E ho dovuto fare dei passaggi obbligati, a livello musicale, piuttosto che di letture, che non rimpiango, perché io non mi pento di nulla, anche perché francamente non ho mai fatto cose particolarmente pesanti, distruttive, eccetera, eh, però da un certo punto in poi mi sono reso conto sempre di più che era il caso, se volevo essere me stesso e trovare all'esterno ciò che era corretto per me, di mettermi in discussione sempre di più, perché non si può sempre dare la colpa all'esterno. Eh, quindi, quindi bisogna pregare per riuscire a ricevere la guida io giusta. Io le persone... Tu per primo, ovviamente, che ho trovato nella mia vita, che hanno avuto un minimo di successo in qualche ambito, era gente che pregava alla grande, eh, perché le cose non ti arrivano gratis e t'amore dei. Cioè, eh, tornando a Michele, che è una figura assolutamente potentissima, ma che tendenzialmente non è per tutti, perché cioè, magari lui ti lascia anche libertà, quello che vuoi, però... È richiesta una bella centratura, un lavoro quotidiano. Perché ti, ti porta a lavorare su di te, ti porta a lavorare sul. Cioè, io se penso così a mente, anche vabbè, se non voglio parlare di razionalità, anzi, la cioè, razionalità c'è, ma ovviamente non deve soffocare l'intuito, è la cosa peggiore che ci può accadere. Io mi ricorderò sempre, lo racconto più che altro a te, eh, di quella volta che ai superiori eh, studiai in francese, perché ho fatto una scuola di lingue. Uh, ad un certo punto mi capitò di studiare Mont Saint Michel, mm. che è un'isola, uh, si può dire l'isola piuttosto che il, la chiesa, quello che volete, uh, letteralmente dedicata a lui. Sì, sì. Ma, ma quanti altri posti tra l'altro ci sono? che proprio lui ha ordinato di creare per lui, no? c'è tutta la sacra di San Michele, lui è molto collegato all'Europa, ma in realtà anche agli altri continenti, io mi ricordo veramente al di là del mio amore per il francese, insomma, che poi mi porto dietro in realtà dagli antenati, eh, proprio la sensazione bella che provai nel vedere questo posto, questa energia incredibile, pensai, no, guarda te, questo arcangelo Michele, che figura spirituale, antica, slegata da qualsiasi religione, quindi qui non c'è il concetto Michele eh, appartiene al cristianesimo, guai se gli altri lo nominano, anche perché viene citato non solo in tutte le religioni, quasi tutte. È ovvio che tendenzialmente anche a me viene da attribuirlo di più al cristianesimo, anche se a me non me ne frega niente sinceramente di, di fare discorsi religiosi. Certo se vado in chiesa, dico una preghiera e vedo la sua figura, certo. mi fa piacere, mi dà una grande sicurezza, però se ci penso, quella volta lì non è stata a casa. Quindi poi... lui ha iniziato a chiamarti già da allora? Pian pianino, perché comunque probabilmente mi portavo dietro delle cose non da poco, è stato graduale, però poi mi sono reso conto che tutte le volte, comunque che io mi rivolgevo a lui, sempre di più, mi dava quel qualcosa che sentivo veramente giusto per me, cioè mi aiutava e mi è capitato sempre di più di trovarlo in posti inimmaginabili, perché poi magari uno dentro di sé pensava: Vabbè, spirituale, non è che lo trovi sulla rivista, che ne so e ci comincio a vedere, che vado al supermercato a vedermi le riviste, e c'è su Freedom Michele. e c'è Michele, uh, vabbè adesso non mi vengono in mente altre cose, però magari accendo la radio, ah ragazzi quest'estate c'è il Covid, state in Italia, andate in Toscana a visitare la Basilica dell'Arcangelo Michele, in Puglia c'è Monte Sant'Angelo dedicato all'Arcangelo Michele, uh, in Belgio c'è il Ponte di San Michele, c'è tutta una serie di posti collegati a lui, incredibile, cioè io, rimango sempre di più sovrastato dalla sua potenza è impressionante Bene, sue, dalla sua chiamata io ricordo nel 2009 alberto che praticamente io sentivo sempre la voce interiore fin da bambina parlavo con gesù e poi gesù mi rispondeva sempre attraverso i segni cioè non, non è che mi rispondeva io sentivo la mia voce interiore eh, credevo di essere io ok e quindi avevo questo dialogo con gesù e lui mi rispondeva ripeto anche all'esterno per esempio chiedevo una cosa poi lui mi faceva de delle grazie dei grandi miracoli magari pregavo per qualcuno e poi quella persona stava meglio pregavo perché nella mia famiglia facesse pace con i miei zii e poi loro facevano la pace cioè accadevano dei piccoli grandi miracoli fin da bambina poi questa, questo dialogo diciamo si è un po interrotto verso i 20 25 anni per poi riprendersi ai 30 anni io la mia storia la racconto sempre. Ho avuto un risveglio spirituale potentissimo andando a fare una gita alle tombe dei giganti. Lì ho iniziato a sentire le energie, le forze e il mio canale di luce si è aperto in una maniera esponenziale. però la cosa curiosa è che tu, la voce che io sentivo parlare eh, mi parlava. Io sapevo che erano gli angeli, io chiamavo gli angeli, però io non avevo capito che fosse esattamente l'arcangelo Michele. Ricordo che Celia Fenn aveva pubblicato un canale dell'arcangelo Michele. aveva mh, pubblicato delle canalizzazioni, vado a leggere queste canalizzazioni ed erano gli stessi dei messaggi che io ricevevo sulla transizione da Indaco Cristallo, sul passaggio dimensionale, sulla nuova terra. Io ero allibita, non credevo ai miei occhi, quindi ho iniziato a capire che era l'arcangelo Michele a chiamarmi. Eh, un esempio, il mio primo libro sugli angeli scritto da Igor Sibaldi eh, parlava dell'Angelo Michele, anche se lui sostiene che l'Angelo Michele non, non è l'arcangelo. Angelo Michele però michele nella mia data di nascita io l'ho comunque il segno per me era associare michele l'arcangelo michele alla mia data di nascita e comunque il mio angelo custode è l'arcangelo michele l'ho capito poi dopo con gli anni che questo angelo insieme a gesù mi parlavano fin da bambina e, e poi vado al seminario di dorin virtù che durante una meditazione con l'arcangelo michele io sentivo il mal di testa sentivo queste energie discordanti stavo Malissimo. Dopo una meditazione con l'Arcangelo Michele, io sono, sono rinata, mi ho iniziato a sentirmi bene, da lì l'ha chiamata. Quindi, Michele ha iniziato a chiamare lui e Michele ha iniziato a chiamare me in, mo in modi diversi, in tempi diversi. E comunque lui è arrivato a me anche grazie all'arcangelo michele quindi eh, questi sono i segni degli angeli no? che ci guidano eh, ci guidano in, un, in una determinata strada quante persone mi dicono che in un momento di difficoltà è apparso il mio video su youtube e loro hanno cliccato sopra, hanno trovato risposte alle loro domande. Quello è un segno divino, ma sta a voi riconoscere il segno oppure no? Come diceva Alberto, è fondamentale la preghiera, vorrei spiegare questa cosa, va bene? A me è capitata una ragazza sarda, molto molto delicata molto potente molto eh, sensibile potente nel senso che sente le energie e lei mi diceva rossella mia a me arrivano segni ma io non so di conoscere qua, eh, quando sono degli angeli e quando non sono degli angeli ma perché perché mi arrivano dei segni che mi fanno credere una cosa <ride> E poi quella cosa non è non si avvera, non è reale, perché bisogna avere un discernimento, perché nel piano della terra noi siamo in una terza dimensione, siamo in un piano dimensionale, io questa cosa l'ho spiegata milioni di volte, dove ci sono forze contrastanti. Andate tranquilli, chi prega è in una frequenza di amore e non può andare incontro a segnali negativi. Chi fa un percorso spirituale di un certo tipo ed è in un livello di coscienza superiore, dovrebbe non solo pregare, ma dovrebbe anche fare un lavoro sull'ego. Allora, diventando sempre di più un canale pulito, diciamo che i segni iniziano ad arrivare in maniera costante, frequente, eh, eh, e non hai nessun dubbio che quelli sono segni, ma per una persona media, ok? Che non canalizza, che non eh, è agli inizi. Io sono sicura che voi venite bombardati dalle targhe delle macchine, iniziate a vedere 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 1, 2, 3, 4, iniziate a notare questa sincronicità e quello è un modo per chiamarvi al risveglio per esempio il numero 1111 11 è un numero potente di risveglio planetario quando iniziate a vedere 1111 11, vuol dire che la vostra anima si sta risvegliando Bene, tu sei sì. esperto di numeri cioè lui ogni tanto mi dice questa è la frequenza del cuore questa è la frequenza del settimo chakra e lui è bombardato dai numeri sì, una sì. cosa particolare parleremo dei numeri però la cosa che mi ha scioccato è quando lui mi dice ma va io entro in un Apre il giornale Sardegna e lui era un periodo che era indeciso se venire in Sardegna oppure no. e, e Diciamo che i segni erano Sardegna, Sardegna, Alghero, RTL ad Alghero. Non certo, non sì, sì. Beh, racconta un po'. Racconta sì, un sì, po'. ma è stata una cosa impressionante. Cioè, proprio per quello che, ripeto, se tu ti affidi, vieni proprio trascinato. Cioè, tu non devi neanche. Allora, meno agisci meglio è, alla fine è l'universo proprio che ti accompagna, tu devi essere disponibile ovviamente, perché se ti arrivano 500 idee e tu rifiuti o preferisci che ci sia di meglio, non andrai da nessuna parte. Allora, certo. al di là del caso specifico della Sardegna, che se uno fa un minimo di ricerche capisce la portata di questa ragione. Cioè, regione, alcuni la considerano Atlantide, non so se mi spiego, Cioè, ci sono dei luoghi di potere impressionanti, io ogni volta che vengo, ho delle sensazioni potenti se per qualche ragione mi capita di andare via mi sale una tristezza incredibile cioè si parla di mal d'africa ma vi assicuro sì. che c'è il mal di sardegna anche non lo dico solo io dopodiché per quanto riguarda allora io a me sono sempre piaciuti tanto i numeri sono sempre stato anche abbastanza bravo in matematica delle volte mi venivano magari da fare dei conteggi quando gli altri usavano la calcolatrice mm. ma poi perché il mondo è matematico cioè certo. il numero non è opinabile se tu sei il numero uno lo dimostrano i fatti, eh, voglio dire, che ne so, eh, la, il cap di Alghero è la frequenza del quinto chakra, ti invita a stare nel presente. Cioè, cioè tu hai una conoscenza numerica incredibile. Cioè, sembrano delle cavolate Ma tu cosa consigli alle persone? Perché loro magari vogliono sapere, ma cosa vuol dire 333? 333 cioè. vuol dire la connessione... Eh, maestri eh, ascesi. So, maestri ascesi, maestri come Gesù, no? Esatto. Che sono con te, che ti stanno guidando, ma anche come somma fa, fa nove, eh, rappresenta esatto. praticamente assolutamente anche la connessione al sé superiore, la completezza, esatto. la totalità. Diciamo che queste risposte... Voi le potete trovare tranquillamente su internet, andate a cercare. Però è anche vero, vi faccio un esempio: che un adorin virtu dice una cosa e magari altre persone ah, sì. le dicono altre. Ci vuole un po' di discernimento. Ma in realtà, voi non andate a leggere tutti i significati di tutte le interpretazioni possibili e immaginabili la prima che vi capita è la risposta per voi 100, quando vi arriva un segno, il primo pensiero che associate a quel segno è la risposta, dovete avere fiducia nel vostro sentire è vero o non è vero? Beh, comunque Alberto è incredibile perché eh, fa l'associazione la, del numero l'associazione del giorno, lunedì, martedì, ma oggi è mercoledì è mercurio, eh, c'è sì, l'apertura sì. del porto Tale, cioè lui è, ha una conoscenza incredibile e quindi questi segni gli parlano in continuazione ma per una persona che non ha questa conoscenza deve affidarsi al proprio sentire alla propria percezione per esempio avete fatto una domanda è un esempio ma questa persona vi posso fidare non mi posso fidare questo è il lavoro giusto vi girate vedete 888 voglio dire 888 è abbondanza abbondanza infinita cioè la risposta è ma vai, vai tranquillo 6, equilibrio. e soprattutto per gli angeli terreni per esempio il 6 proprio il numero dell'angelo eh, chiaramente eh, la tua missione è quella la devi accettare certo eh, il rischio qual è? quello magari che ti prendi energie non tue non sei in equilibrio eh, rischi di essere una vittima un martire di sentirti quasi prigioniero quando non, non, è, così. non è così sono, sono tutte illusioni quindi sì, allora per quanto riguarda i numeri, allora ogni numero ha un significato, io adesso non sto qui a dirvi di scrivere su Google o di comprare il libro di Dorin Birchow, che poi come dici tu lei dice una cosa, magari una dice un'altra, ci si può limitare alla somma, vedi 5-5-5, la somma è 6, ripeto 6 equilibrio, l'angelo, eh, elemento acqua, sì, fare vabbè. delle scelte però ci sono persone che non lo sanno, no, quindi è normale che vanno su Google. No, ma per carità che fare a delle ricerche, a però fa cercare di affidarsi, allora c'è un appunto, vai su Google che va benissimo, vedi un sito di numerologia, e segui quello, se e ti cioè, ispira, sì, guarda... Esatto, devi seguire la, la tua linea, devi seguire la tua energia, la tua frequenza, è così naturalmente, eh, però bisogna anche usare la propria intuizione, è quello che voglio dire, perché uno può avere la conoscenza numerica che è, Secondo me è bellissima la numerologia perché ti apre, cioè ti dà tante chiche. È anche vero, il fatto che tu la conosci, l'universo parla con te con i numeri. Ah, chi beh, non certo. lo conosce magari parla con le, le piume, canzoni, con certo. le canzoni, quante volte vi è successo di ascoltare una canzone e quella can dentro quella canzone c'è il messaggio che risponde alle vostre domande o accendete la televisione in un film, c'è una scena che rappresenta la situazione che state vivendo, quante volte per strada sentite parlare e vi rendete conto che quel messaggio è per voi, questi sono segni potentissimi, dovete fidarvi ragazzi, però la domanda potrebbe anche nascere spontanea ripeto per fidarsi preghiera protezione e poi i segni arrivano quelli giusti questo è il mio parere personale per esperienza personale poi potete seguire o non seguire è il vostro libero arbitro però questi sono gli insegnamenti dell'arcangelo michele eh, che cosa volevo dire quante volte eh, voi avete bisogno di un segno eh, e non sapete come chiederlo diciamo e più le volte, ti ricordi ieri stavamo parlando di questo: come ricevere un segno chiaro, chiedendolo in maniera chiara, altrettanto Quindi, chiara certo. in che modo? Cioè, esprimendo un'intenzione pura di amore, no? Certo. Ti prego, caro Dio, caro Arcangelo Michele, cari angeli dell'amore, cari angeli di Dio, no, so ognuno esprime la propria preghiera con intenzione pura di amore, ti prego dammi un segno chiaro e preciso affinché io possa avere la risposta eh, a questa domanda, fa che questo segno io lo possa comprendere in un modo cristallino, si dice sì, in inglese crystal clear, la cosa è talmente, è come il cristallo di rocca, sì. la cosa è talmente chiara che come diceva Einstein la capisce anche tua nonna, gliela spieghi le cose semplici sono quelle del cuore. Se sono complicate, se ci sono troppi magheggi, vuol dire che comincia a entrare in gioco la mente. E non... no. Assolutamente. Assolut quindi chiedere per ricevere un segno. Però è anche vero, alle volte che i segni, ripeto, arrivano spontaneamente senza che noi li chiediamo. Alle volte per dirci vai avanti, non avere paura, quindi: 888-999-777. Se sei in allineamento allo scopo divino della tua anima, 333 i maestri, 222 gli angeli sono con te, 111 mantieni i pensieri positivi, insomma, questi sono dei messaggi molto carini e simpatici. Alle volte, però, i messaggi ci arrivano per metterci in guardia, io ricordo benissimo. Io sono anche un po' testarda, alle volte, soprattutto in passato, ora seguo di più i segni perché i miei segni sono precisi però è anche vero che ci vuole un apprendistato cioè io ho dovuto imparare a riconoscere i segni eh, ancora non sapevo che fossero segni però è una cosa curiosa più uno studia i segni più uno si documenta sui segni e più iniziano ad arrivare è vero o non è certo, vero? Vabbè sì, certo. e praticamente ricordo che eh, sono capitati due casi molto particolari il primo, il primo è stato questo eh, Stavo cercando lavoro come ragazza alla pari a Londra eh, nel 2012, non... no, nel 2013. Questa volta, vabbè, non ha, non ha importanza. Eh, avevo messo un'inserzione su un giornale londinese del posto e ero ospite da un'amica. Cosa succede? Che praticamente avevo messo delle cose molto chiare e precise. Io sono italiana, voglio lavorare tot ore, voglio fare il college. Sono stata io un po' a dettare le regole e la mia amica dice Figurati se ti chiamano qua a Londra pagano una miseria. Ho detto no, no, io so quello che voglio, avevo allora, idee chiare, ho detto io ce la faccio. Cosa succede? Che mi chiamo una signora, una ragazza, una ragazza molto in gamba. Eh, abbiamo fatto il colloquio, mi è piaciuta tantissimo. Nel momento stesso in cui mi mostra la stanza dove io dovevo alloggiare, ho sentito un'energia bruttissima. E dicevo ma io mi ponevo le domande ma perché una brava ragazza e simpatica eh, quasi sembravamo quasi amiche anche se non ci conoscevamo ma perché mi sono sentita male non torno a casa prego chiedo all'arcangelo michele arcangelo michele ti prego se questa persona non è per me se questo lavoro non è per me dammi un segno ragazzi è caduto un quadro in terra <ride> però sono stata una asinella, io quel segno non l'ho seguito e ho fatto male perché poi ho passato un'esperienza non del tutto positiva, alla fine quel lavoro l'ho dovuto lasciare perché una serie di motivazioni quindi io sono stata messa in guardia in maniera chiara e precisa anche quella non era la strada per me un altro segno molto forte è stato quello mm, allora questo del quadro eh, che non dovevo frequentare una certa persona ho posto la domanda eh, chiara e precisa ragazzi io eh, non ho seguito il segno perché avevo ricevuto guida e assistenza di lasciare perdere quella persona, eh, pensate che mentre stavo andando a un appuntamento con questa persona, mi hanno fermato, avevo la revisione scaduta, mi hanno fermato e mi hanno messo la multa. Eh, ed era un segno incredibile e io purtroppo non ho seguito neanche lì la guida divina. Diciamo che eh, dopo tutte queste esperienze un po' forti, ho iniziato a capire che quelli erano dei segni e che forse avrei dovuto iniziare a seguirli quindi non è vero che non veniamo eh, guidati alle volte con dei segni tipo il quadro che cade la polizia che ti ferma alle volte anche con delle sensazioni ragazzi cioè se io entro in una stanza e mi sento male cioè o sono veramente dura ma dura che non riesco a capire che va bene perché umanamente noi abbiamo compassione diciamo ma questa persona è brava è carina è simpatica ma tu non sai cosa c'è dietro quindi dobbiamo imparare a riconoscere gli avvertimenti, è vero non è vero? Sì, perché poi l'universo è intelligente, no? l'intelligenza, lo dico sempre, è un eh, insieme di tante facoltà, cioè, mi viene da ridere perché tante volte si fa il test sul QI, sull'intelligenza meramente cioè, razionale, Ah, quello lì è intelligente, si sì, può essere vero. Eh, quanto hai invece di eh, QE e Q intelligenza emotiva certo. perché se sei un fenomeno ma sei freddo come il eh, ghiaccio non sai empatizzare con le persone magari farai delle cose non lo so io da solo faccio per dire cioè intelligenza è un insieme di tante componenti ciò detto eh, io stesso ho avuto diciamo tanti avvertimenti chiamiamoli così sicuramente in certi periodi soprattutto probabilmente Facevo delle cose magari che non erano corrette, però purtroppo c'erano delle emozioni che non erano state trasmutate. Col tempo, pian pianino, esattamente, cioè mi è capitato eh, per quanto riguarda persone che frequentavo, musica che ascoltavo, cose che mangiavo, mm -hmm. ho dovuto abbandonare delle cose, magari ogni tanto ci penso, penso che comunque quelle persone erano belle persone, quella musica mi ha dato l'opportunità di creare, eh, eccetera, però non si torna indietro. Eh, sei stato invitato a un miglioramento personale. Sì, no? assolutamente. Cioè, mi viene in mente quando hai detto lì della multa. ha fatto una serata con due amici. Eravamo molto amici. Eh, cosa succede? Bevuto appena appena in più. Ero in motorino. Non ti fermano mai in motorino. Porca miseria, mi hanno fermato. Ero fuori appena appena. Patente ritirata. Tre mesi da incubo. Dalla tre. volta alberto Ma non è che. Non <ride> magari sti amici li vogliono eh, molto bene, ma... Non sono bravo. Eh ragazzi, a un certo punto bisogna fare delle scelte, talvolta dolorose, mm. però magari se ne fai altre è peggio. Magari è molto peggio. Esatto. Ok, ma dopo... Esatto, lunga... abbiamo, abbiamo paura di seguire i segni, però non ci rendiamo conto che se non li seguiamo poi la cosa potrebbe peggiorare. Procrastini e basta. Esatto. Eh, cioè quindi care anime meravigliose il consiglio da darvi è quello di eh, cogliere il segno va bene non andate a chiedere quando fate un sogno rossella mi interpreti questo sogno perché dentro di voi la risposta ce l'avete quel sogno ha dato il messaggio a te perché il tuo inconscio comunica con te con la tua natura col tuo, con la tua coscienza e, e alle volte succede che un sogno non, non è chiaro all'inizio magari lo capite dopo qualche giorno Dopo un mese, voglio dire, non è necessario che dobbiate capire istantaneamente il messaggio che c'è dietro. però normalmente i segni vengono colti istantaneamente. Quindi il consiglio è il primo pensiero, la prima emozione, la prima sensazione che voi avete nel momento stesso in cui eh, vedete la piuma piuttosto che i numeri, eh, piuttosto che una voce che parla, una sensazione, quello è il messaggio e dovete crederci. E un altro consiglio è quello di scrivere, scrivetevi i segni veramente perché questo vi aiuta anche a ricordarvi eh, caspita è successo questo è successo quello questo voleva dire questo questo voleva dire quello non siate arrabbiati con voi stessi se capita che non seguite il segno e magari alle volte sbagliate perché sbagliare è umano e perché questa è una fase dove voi state imparando a conoscere il linguaggio dell'universo se voi siete eh, amorevoli se voi siete con intenzioni pure di amore se voi veramente con amore puro vi rivolgete all'amore divino all'arcangelo michele agli angeli e se voi dite eh, che volete eh, ricevere guida e assistenza per il massimo bene vostro sempre per il massimo bene supremo arriveranno cose meravigliose naturalmente ripetiamo sia io che Alberto, vi consigliamo di pregare, di chiedere protezione, perché sì. affinché i segni arrivino dai reami angelici più elevati e non dalle basse frequenze della terza dimensione o del piano astrale. Assolutamente. Mm? Okay. Preghiera più azione è un, un abbinamento potentissimo. Ci sono delle situazioni che sono talmente ingarbugliate, poi per blocchi inconsci, per una serie di motivi che è meglio pregare che agire perché proprio agendo si rischierebbe di fare ancora più casino e poi sta sempre a noi come ci poniamo nel senso che noi eh, abbiamo lo sapete benissimo anche voi un potere incredibile lo ha detto anche adolfo eh, roll gustavo roll scusate okay. eh, quando ha scoperto la frequenza del chakra del cuore ha detto oh, fermi tutti ragazzi noi umani abbiamo una stiamo attenti perché fai una cosa sbagliata crei un casino, quindi io per esempio ho un nipotino a cui voglio molto bene, che sicuramente avrà un futuro radioso, è un ragazzino di una sensibilità allucinante, una velocità di testa incredibile, fa amicizia con tutti, allora io mh, sento di avere un ruolo particolare per esempio nei suoi confronti, allora con tutto il rispetto per le persone che ha intorno, che ovviamente avranno una consapevolezza più o meno limitata, io forte di quello che so che ho dentro cerco Dirgli delle cose, cioè non è che lo tratto da quarantenne, però gli dico guarda Josh, se usi il telefonino non usarlo troppo, se vai su YouTube, siccome non gli vengono messi i filtri, ti consiglio di guardare certe cose piuttosto che altre, perché potrebbe essere molto presto per guardare alcune cose. E lui non mi ascolta, all'inizio magari mi vedeva come un bacchettone, ah perché tu vuoi? No, dicevo, si può fare tutto con intelligenza, senza... Eh, Andare oltre senza fare le cose con istinto puro che è pericolosissimo, no? Cioè, che tu giochi a calcio, che tu stai con le persone, cerca sempre di pensare a chi sei, cosa stai facendo con chi sei. Quindi parla in modo delicato, eh, cerca di, di porti comunque in modo positivo, di non farti vincere dalla rabbia, dalle emozioni negative. Cioè, soprattutto con i bambini con, le, con gli animali con la terra con, con, le, con queste creature noi dobbiamo essere dobbiamo porci in questo modo no? perché è, è la nostra ricchezza è il nostro futuro no? quindi è, è fondamentale secondo me dopo per quanto riguarda altre persone eh, bisogna anche capire chi si ha davanti perché è ovvio che se vai a parlare certe cose con uno che o non ne capisce o ha un rifiuto mostruoso perdi del tempo magari uno ti chiede che lavoro fai non è che gli dici faccio l'operatore di luce, magari gli puoi dire guarda wow, un canale YouTube o un blog sul benessere, magari parti molto vago, poi se lui ti dimostra magari di essere aperto interessato, pian pianino gli spieghi. E poi trovare anche delle persone impensabili che sono interessate. Magari, assolutamente, ma ci sono persone cioè, che credono nei segni, negli angeli e non, non lo diresti mai, assolutamente. E comunque il tuo nipotino è molto connesso, molto sì, connesso. Sì, sì, no, anzi, addirittura lui mi chiede dei consigli e siccome capita anche delle volte di fare dei brutti sogni, perché appunto è molto sensibile, quindi magari... E ripeto, le persone che hai intorno magari non ci danno peso. Magari non fa... pregano. Gli fanno vedere un film che magari spetta qualche anno, cavolo, sto, sta cosa di bruciare le tappe, mm. mezz'ora di natura in più, piuttosto che tablet perché hai da fare. Io gli dico, guarda, prega, di le preghierine, già all'asilo te le insegnano, dille, non sono cavolate, non sono noiose. Assolutamente. Sembrano dei rituali così, ma fidati che dopo stai bene, stai bene a livello di stato d'animo, stai bene con le persone. Certo e Quindi io penso che lui lo recepisca, ma lo sa già. Cioè, mi vengono in mente gli episodi. Ogni tanto, una volta stavamo guardando un documentario molto profondo no? sulle antiche civiltà, eccetera. Io ero lì che ascoltavo e mi ha stupito perché mi ha detto: Albi, non guardiamo questa roba, guardiamo cose più tranquille. Le sappiamo già queste cose. Sono rimasto disastro. Eh sì, il bambino non ne sa di più. Cioè, noi dobbiamo fidarci dei bambini, ragazzi. Cioè, loro sono esseri puri. Cioè, se noi non gli mettiamo paletti, certo, gli dobbiamo spiegare magari perché non è che sono perfetti, però cioè, loro ci insegnano ragazzi. Ma assolutamente, e poi comunque i bambini sono aperti alla sincronicità, ai segni, eh, molto di più degli adulti. Noi dobbiamo ritornare ad essere... Un Po' bambini, un po' credere un po' nella magia dell'amore, la magia dell'universo, eh, diciamo però anche con una consapevolezza adulta, essere più consapevoli del fatto che esistono delle forze e noi, queste forze, dobbiamo imparare a riconoscerle e dobbiamo un pochino eh, proteggerci. Io ringrazio Dio che con questa sensibilità che ho sviluppato all'età di 30 anni, oggi ne ho 42, quasi 43, eh, mi è arrivato in soccorso l'angelo più maestoso dell'universo che l'arcangelo Michele e mi ha preso per mano, quasi mi ha donato un fiore, io ricordo che ho avuto una visione dove lui mi donava un fiore e mi diceva "Ora sta a te se cogliere questo fiore oppure no, se vuoi seguirmi, è perché io ti mostrerò la via dell'amore". Io all'inizio non le avevo creduto, ora mi rendo conto che l'arcangelo Michele è un veramente un, un essere straordinario che può insegnare tanto a tutti noi, a tutti voi. Eh, se avete bisogno di proteggervi per per aiutarvi un pochino anche a, a schermarvi e quindi imparare a riconoscere i segni, imparare a capire, cioè a, a sentirvi protetti, e a evitare magari esperienze anche un pochino eh, fastidiose, io vi consiglio di fare la preghiera di protezione, il processo di liberazione, lo trovate nel mio sito internet connessioniangeliche.com o anche qui su YouTube. Va bene? Ok, noi bellissimo. vi salutiamo, siamo felici di avervi parlato eh, per un po', e se avete delle domande potete contattarci e noi possiamo fare un altro video per aiutarvi e per fare chiarezza alle vostre domande. Noi vi salutiamo, un bacione a tutti, buonasera, ciao ciao! ciao.